Abbiamo dovuto smettere. E' un E L'algea. A posto? Mi manca l'aria, non l'aria. La riesci in mano. <ride> Ciao ragazzi, eccoci di nuovo qua, più raffreddati che mai. E quando c'è Ale, cioè, taola ouija. <ride> Ormai avete già capito, <ride> Partiamo subito, una cosa brevissima, arriviamo dal video dell'indagine a Lucy, a Lucy, <ride> a <Ciao> Lucy, <ride> con la sessione Ghost Box e con il K2. Adesso proviamo a usare il metodo antico, la tavola Ouija E vedere se c'è una sorta di corrispondenza nei risultati Anche in questa sessione useremo ancora una volta il K2 E useremo per la prima volta anche il Ghost Box La fotocamera è sempre qui Ok, non vuoi cambiare posto? <ride> Sei tu vicino a Lucy <ride> <ride> Vero, Lucy? <Lucina? ride> Grande, Lucy Mi raccomando, Lucy, stasera eh? Niente scherzi, eh? Non girarti. Ale muore. Iniziamo, dai. Iniziamo subito, ok? D'accordo? Dai. Vai. -da. Allora, nelle Voi mi vedete ridere, ma in realtà nelle situazioni un po' di tensione, un po' così, no? Io è una risata nervosa. Io reagisco in modo... No, non è per paura. Sì, molto. Non, boh, non lo so. Mi sudano già le mani, dai. Mi... <ride> Vado per scaricare la tensione. Lasciamo. inizio Aspetta. Fotocamera accesa, accendiamo il K2. Ok. Fai tue domande. K2 brillato intanto. Ok, perfetto. Lucy è già presente. Che c'è? No, niente, guarda il cappello da brilla. Ah. C'è qualcuno con noi? Già, subito così, apposta, ah. sì. Caldo? Allora non sentiamo tirano calda? Ancora, eh. come l'altra volta. Chi sei? i, I. O. io io chi L o. a v v di verona lo uav lo uav giusto? No. no. Puoi ripeterci il tuo nome allora? D U J Dugio. questo è il tuo nome Dugio? B U C U Buku? Hai scritto Buku? Mi dici chi sei, per favore? R A ok, Gale, cosa c'è? Sensazioni un po'... Cos'hai? Un po', boh, negative, un po' agitato. Sei agitato? Mm. Vuoi che smettiamo? No, no, no, no. Sei una delle anime che è dentro Lucy? Si. Sì. In quanti siete là dentro? C I ti, TI DO PIABU Z Y X W sta facendo l'alfabeto al contrario ragazzi e non va bene Z Y X. W. Ascolta, però se tu fai così noi non riusciamo a comunicare. Quindi se non hai piacere a comunicare con noi, chiudiamo la seduta. Va bene? Ti va bene se chiudiamo la seduta? B Ok, grazie, ciao. Ha chiuso. Lui, lei. Ha chiuso. Lui, quello. lei, da solo. Uh, qui è ancora acceso, tutto ok. Niente di strano, mi, sono, mi sto preoccupando nel senso che poi alla fine fai delle facce strane, non stai bene. Cosa sentivi? Oppressione, ansia, molto meno tranquillo dell'altra volta, come se dovesse succedere qualcosa. Mi preoccupavo. Non eh, fa niente. Si è scaricata la batteria della fotocamera, quindi qualcosa è avvenuto. Mm. Mm. Era carica. E neanche... Cosa aveva fatto? Ci siamo arrivati a 5 minuti. In... Quindi ci scarica, quindi cambiamo la batteria. Mm. Che c'è? Non è che fai il no. Santi, tagli. <ride> <ride> ma vuoi metterti qua? No, no no, me. no, no, no. Non è che... Ok, ma vedi? Ok. cosa vuoi fare eh? riproviamo riproviamo, <ride> riproviamo. c'è uno scopo del perché facciamo questa cosa nell'indagine che, che ho fatto a Lucy qualcosa sono riuscita a capire mi sembra di aver capito che ci sono tante entità all'interno di Lucy di cui una è veramente tanto negativa e avevo l'impressione che non li lasciasse parlare eh, cercavano di aiutarmi, cercavano di dire i propri nomi, cercavano di smascherarlo in un certo senso sentivo tanto che dicevano lui, lui, lui però più di tanto non, non, non riuscivano a dire e secondo me erano molto controllati anche la famosa frase che c'è nello sketch iniziale del video no? Non la dico, è brutta, ok? Però era il lui che si riferiva a loro, che volevano aiutarmi in quel momento. Ecco, questa, questa è la sensazione che ha avuto. Io vorrei capire se qualcuno di loro in questo momento riesce a mm, parlare attraverso la tavola Ouija. Dai, ci riproviamo. Seconda eh? prova, dai. Dai. <coughs> Sei più tranquillo? Sì, sì, sì. Dai. C'è qualcuno che vuole parlare, vuole comunicare con noi? Subito. K2 però non ha brillato. Posso sapere il tuo nome per favore? Sì. Come ti chiami? C. S D S E S, fermati, fermati per favore, fermati. Va bene, ho capito che non mi vuoi dire il nome, giusto? Sì, sei l'entità negativa. chiederti perché ti trovi qui e ti e ti poi ti e te per te Per me ti trovi qui per me? Sì. Perché per me. E ti te T. E T. T. E. come prima. Ah. Dove sei in questo momento? F. I. V. v E 5. C'è qualcun altro lì con te? Sì. Chi c'è lì con te? F, I, V, E. Five Five O vuol dirti che sono in cinque Ma perché scriverlo in inglese con le lettere E non usare i numeri O questo five, five è qualcuno che è lì con lui Quale teoria è giusta? Siete in cinque? Sì allora, vai per cortesia sul numero 5. F. I. Fai. Puoi passarmi qualcuno che è lì con te, per favore? Sì. Ok, me lo passi così, ci parliamo. Ci sei? Sì. Ciao, chi sei? G. I. I. G. G. Ancora. G. Sei buono o sei cattivo? Se sei buono vai sul sole. Sole. F. K. K2? Vuoi dirmi K2? Cosa stai chiedendo? No. Ho pensato se fosse veramente lui. Mm. Uh. Chiunque tu sia Vuoi comunicare col K2? Se si sì, accendi le lucine Vuoi comunicare con la tavola? Ghostbox Ci sei ancora? Sì Non vuoi comunicare? No, non vuole proprio dirci qual è il suo nome. A M I i amici, sì quantomeno la parola positiva. La parola positiva è la parola di senso compiuto è incredibile. Scarica questa. No, dai. Amici. Sì. sì. Perché mi hai detto amici? Dammi, dimmi un'altra parola, dimmi un'altra parola che posso capire. U. D. I. Udi Devo sentire? Sì Vuoi che accendo il ghost box? Sì Ok, accendo il ghost box Riesce a sentirmi? Mi aiuti a capire se devo abbassare o alzare la frequenza per favore? Devo abbassare la frequenza. E devo staccare la tavola? Devo staccare la seduta con la tavola, per favore? seduta con la tavola? Tu? No. Non sei tu, no? Ok, grazie. Ho Capito che sarà dramata <ride> Cosa devo sentire? Qualcuno riesce a dirmi in quanti siete, per favore? Sei? Siete in sei? Mi fa parlare è così c'è qualcuno che non vi fa parlare parlare con chi è intrappolato. Qualcuno riesce a non aver paura e a dirmi il proprio nome, per favore. Ma che strano il telefono che fa, è come se ci fosse un telefono Ma il telefono non c'è Qualcuno di voi mi ha detto che devo sentire cambia la frequenza, vediamo cosa succede riuscite a comunicare meglio così? su questa frequenza? alzarla così così Fate dentro russi. Certo. Io non voglio parlare con l'entità negativa, voglio parlare con le entità quelle buone, quelle che sono intrappolate lì dentro. Vuole parlare per K2, ma non stanno proprio scegliendo. Mi ha chiuso, ma, mi ha chiuso proprio tutta la via di comunicazione. Mi ha fatto chiudere la tavola, mi ha fatto chiudere... K2 da un po' che non è Prova a comunicare con il K2. Qual... Ok, non c'è qualcuno lì con te, mi accendi anche le lucine per favore non lo fa so parlare L'altra volta ho sentito anche il nome di Francesca, Roberto. Siete tutti lì e non vi fa parlare? Okay. mettiamo allora tutto posto mi manca l'aria, allora la, la, la. dai, esci un mm. mm. okay. mm. mm. vabbè ragazzi abbiamo dovuto smettere abbiamo dovuto smettere perché Ale comunque si è, si è sentito male vomitato, questo può succedere, può succedere, adesso vabbè è stato un caso con la tavola omigia, ma può succedere um, anche se, se vai in indagine. Quando viene a contatto con campi um, elettromagnetici e um, ti stanno risucchiando energia, ti senti male, ti senti male, questa è una reazione che può avere il nostro corpo. La, la finiamo qua per il momento non so se sono riuscita a raccogliere più dati penso di sì eh, qualcosa ho sentito ho avvertito a un certo punto la sua presenza e mi stavo sentendo male ma ho cercato in quel momento appunto di, di, di concentrarmi sulle anime che in quel momento avevano, avevano bisogno di aiuto quindi ho praticamente ho isolato eh, l'entità con cui non, non volevo avere niente a che fare. E molto probabilmente si è attaccato a, a Dale, che stava facendo la sessione con me. Direi che con Lucy abbiamo finito. Spero che vi sia piaciuto, spero di avere un aiuto enorme da parte vostra. Continuate a seguirmi. Eh, se vi è piaciuto il video mettete un bel like, iscrivetevi al canale, mi raccomando cliccate sulla campanella, ormai lo fate a memoria. <ride> ciao ciao!